A tutti amici e benvenuti nel mondo di Mafi oggi andremo a fare insieme una cover personalizzata per telefono. Come vedete questa qua è trasparente, però, come notate è leggermente iscurita questa qui è la mia cover che uso sempre da trasparente è diventata sul rosa onestamente non so come eh, possa succedere questa cosa però è orrenda da guardarsi quindi me la volevo decorare in una maniera carina in Con le poi un, una punta intercambiabile per il silicone come vedete qui ho la pistola di silicone bianco con un'altra punta nuova poi vi faccio vedere come funziona. Come lo dobbiamo andare a decorare questo cover? Nel mio caso tempo fa eh, facevo dei piccoli oggetti insieme, ora vi farò di Poi abbiamo dei marshmallow. Vediamo se si vedono, guardate. Ok. Poi abbiamo dei macaron viola e verde acqua. Vediamo se ve lo faccio vedere meglio. Uno e due. Poi abbiamo Poi abbiamo dei gelatini, vediamo se si possono vedere così, uno con rosa e i cuoricino tanto bellino, e un altro color crema, quindi su un giallino e il cuoricino, poi ho dei cuoricini in miniatura, vediamo se si possono vedere. sono piccoli cuoricini che io usavo per le decorazioni. Abbiamo ancora dei piccolissimi marshmallow sempre per le decorazioni, e mi stiamo dimenticando la bellissima crostatina con il cuoricino. E ultima cosa, ho questi due cucchiaini che vedremo dove metterli perché? perché Visto che è fatta con silicone, ora vi farò vedere come farò questo cover. Spero vi piaccia. odori di asciugatura del nostro cover è pronto guardate come vedete è bello pannoso e morbido e c'è tutte le applicazioni in fimo che abbiamo applicato durante il nostro video guardate la profina come vedete vi faccio vedere è ancora morbido ancora una mezz'oretta un'ora ed è pronto per applicarlo, come vedete questo è dietro, e quindi la nostra cover è pronta. Se volete altri video, tutorial eh, su altri articoli, o comunque su Fimo, o altri eh, materiali in generale, basta che lo scrivete giù nei commenti. Per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, un bacio!